La religione romana, specialmente in età imperiale, presenta un carattere fortemente sincretistico. Ai culti tradizionali e originari si associano nel tempo riti e divinità che appartengono alle popolazioni assoggettate. Non stupisce pertanto di trovare a Pompei un tempio dedicato alla divinità egizia Iside, a testimonianza della tendenza propria della religione romana all'inclusione di altri culti. Anche il ritrovamento a Roma, in Campania, e in altre regioni dell'impero dei cosiddetti Mitrei, templi sotterranei dedicati al culto del dio persiano Mitra, sono un'attestazione dell'atteggiamento di apertura degli antichi romani, così come la duplice denominazione di molte divinità del pantheon romano, Zeus, Giove, Atena, Minerva, eccetera. In occidente e in gran parte dell'Africa romana assistiamo inoltre alla fusione di culti locali con culti romani. Accadde di frequente che a divinità locali venissero dati i nomi di quelle romane. Un esempio significativo è... È dato da una divinità venerata ad Augusta Trevenorum, l'antica Treveri in Germania. Divinità che aveva un doppio nome: Vertumnus in latino e Pisintus nella lingua gallica. Vertumnus, divinità originariamente etrusca, era stata identificata dalla popolazione locale nel dio gallico Pisintus, a testimonianza del fatto che, oltre alla lingua e ai costumi, le due popolazioni, quella autoctona e quella dei coloni romani, miscelarono tra loro anche le proprie divinità.